questa è una piccola intro che vedrete in tutti i video del mese di aprile perché Perché ho deciso visto che finalmente sta prendendo piede questa cosa anche in Italia quindi penso che non mi prenderete per matto scroll nulla di tutto ciò per i pochi video che metterò fino al 21 aprile che, il giorno, che sarà il giorno del mio compleanno subito dopo il quale spero di poter pubblicare un vlog di mettervi eh, in ogni video eh, la mia wishlist di Amazon quindi nell'info box vi lascio la mia wishlist di Amazon con un piccolo avviso casomai ci fosse qualche pazzo o pazzo che mi vuole regalare qualcosa ho messo eh, alcuni oggetti che non posso utilizzare subitissimo perché non vivo solo che sono soprattutto quelli per gli interruttori e per il cesso, sì, ho messo anche qualcosa per il cesso per il resto, um, ovviamente, se volete farmi qualcosa me la fate, se non me la volete fare non me la fate, non è che giudico gli iscritti in base ai regali che mi fanno. Mm, avrò cura, magari, di aggiornare eh, la wishlist prima di pubblicarla con cose più generiche e soprattutto al minor prezzo possibile, che potrete, eh, se vorrete, regalarmi subito, perché ho messo alcune cose per la casa appunto che sono un po'. Un sogno, visto che ancora la casa non ce l'ho. E ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video in cui molto elegantemente mi sono appena trastato il naso eh, era da qualche mese che non facevo un video di assaggio di Tiger ieri ieri eh, avevo delle altre cose da fare sono passato vicino a Tiger e eh, dal momento che chi era con me doveva fare le alt delle altre commissioni potevo non entrare e approfittare per comprare qualche schifezza ma certo che no dove può entrare per forza obbligatoriamente ed è così che ho comprato un po' di schifezzine ed eccoci qua, scusatemi ma veramente non ho più tempo come prima di fare le cose mi devo dividere in 50 <ride> per questo vedere dei dettagli cominciamo con la prima cosa che ho voluto provare questa qui che sono mi pare delle gallette che non è molta sostanza, voi siete abituati a vedermi mangiare come un maiale però in realtà io assaggio tutto. Ecco poi una galletta. Ovviamente non la mangio tutta in camera ragazzi. Perché se no il video non finisce più. Facciamo un assaggio, voto e passiamo al seguente La mia proverbiale finezza non è uguali. È buona. Molto buona. Ma già da subito dirò che non è il mio snack preferito. Perché è troppo normale. Finisco e mm, ci vediamo dopo. Nel frattempo ho anche avuto una invasione di campo però se non altro mi è servito a ricordarmi che devo dare il voto alle gallette voto gallette 6 non di più perché veramente niente di particolare andiamo avanti qui mi ricordo cosa che ho preso un altro tipo di galletta no ragazzi che fantasia che ho Sì, forse è un altro gusto. Dopo due anni ho aperto l'altra galletta. Dico, non ho capito la differenza. Comunque, va così. No. Se non la metto così non viene in camera. Ok. Assaggiamo la galletta numero due. Beh, io vorrei capire cosa cambia. Mi sembra uguale. Boh. Sì, ragazzi. Eh, yeah. Sei. <coughs> Epic fail. La fail ha appena mangiato due gallette uguali Quindi vabbè non serve che vi stia a votare. Game Over Andiamo avanti Per andare a non fare più FDM Questi due tipi di Cioè quali dovrebbero essere diversi? Dovrebbero Mi sono fatta aprire la confezione di queste che dovrebbero essere la mandala Vediamo Vediamo un attimo Oddio si sì. Si sente tantissimo E l'effetto è meraviglioso questo prende meno male che non è un smr questo prende il suo bel 7 e beh ora ne mangio anche un'altra <ride> proviamo questi che dovrebbero essere il cioccolato bianco E che non hanno quella noiosa busta per chi non usa bene le mani Questo video sarà popolato dai cani Mm. Non credevo Non credevo, avevo paura a mescolare il cioccolato bianco Ma è buonissima Questo farino qui Questo farino qui secondo me durerà a tempo zero Perché è buonissima Più buona di quello alla mandorla e non me ne mangio pure un'altra, bravo. Ultimo snack. In realtà non meno di quello che avete visto, perché sono disagiato. Perché sono disagiato e ho mangiato due volte la stessa cosa. Ultimo snack. Ma non meno ciccio. Sono questi, che a me sembrano degli Oreo. Cocoa Biscuits. Mi sembrano tanto degli Oreo E sarebbe un bene Perché io non ho mai mangiato gli Oreo Prima di adesso Ah, mi stavo dimenticando il voto Le praline um, Caramelline, quello che sono al cioccolato bianco Prendono un bel 9 Questo è lo pseudo Oreo adesso rispondo tanto il video è quasi finito pseudo Reo si presenta riccardo metti in camera così assaggiamo al primo morso non ho sentito quasi niente al secondo morso è davvero un ragazzi finisco scusate voto 7 buono ma un po' troppo zuccheroso perfino per me bene e con il sottofondo dei cani che si scannano io vi saluto perché il video è finito mm, vi saluto e vi ricordo se non siete iscritti se vi prego vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, di seguirmi su tutti i miei social compreso Instagram che ho cambiato da poco e, e siccome questo è un video mangiareccio quale video migliore per sponsorizzare di Italian Food che è un canale ovviamente di cucina e di ricette. Voi direte, ce ne sono mille. Questa è una particolarità. Ha anche una parte diciamo, simile geografica. Dove sponsorizza. <ride> dove sponsorizza parti della nostra Italia. Basta chiudere il video, perché sta perdendo di qualità con questi cani impazziti. Vi saluto per davvero. E ci vediamo al prossimo. Ciao, scusate.